Salve a tutti! Questo è un progetto creato con Inkscape e quando si salva il file Inkscape si salva in eh, svg ottimizzato e il eh, progetto poi viene inserito dentro a un file html. Aprendo proprio il file Inkscape in merito del testo, copiando l'inscape dentro il file HTML e si arriva a questo risultato. Questo vorrebbe essere un clone solo grafica del Launchpad. Infatti, su qualunque pulsante mi posiziono e si pulisce in modo che si capisce che lo sto eh, selezionando e i pulsanti dove adesso ho messo l'iccone <ride> ok in questo modo qui il uh, launchpad può essere utilizzato per delle dirette su uh, OBS o altri programmi e fare delle direct streaming eh, tipo eh, web tv e non dove fare post produzione per inserire i vari suoni eh, per questo video tutorial è tutto